Mi chiamo Francesco, ho 75 anni e ho messo la protesi al pene. Ho avuto un tumore alla prostata. Fortunatamente un dottore mi ha salvato la vita perché quando mi vede mi dice ti ho salvato la pelle. C Avevo questo problema di di erezione purtroppo una volta aveva la prostata anche se mi avevano m aveva detto il dottore che mi ha operato dicevo io cercherò di, eh, di riaccare tutto quello che c'era da attaccare. però la fortuna mia è che comunque l'orgasmo già uguale anche se saldrizzava io riuscivo a vedere l'orgasmo la protesi montata funziona perfettamente non, non mi ha creato problemi da quattro anni a sta parte, non, non ci sono dolori, non ci sono ci so problemi. Perché se non c'era quella, non, non c'era possibilità di, di, di usarlo. E lui mi ha assicurato che quello che fa, avrebbe fatto lui era, era l'ideale e eh, che non ci sono problemi. Infatti, è, è diciamo che è ideale perché posso andare su e giù come mi pare, posso stare tutto il giorno, posso stare eh, che ne so, mezza giornata, posso stare un'ora, <ride> sempre. <ride> al contrario di altri dottori che mi hanno detto mi hanno messo paura nel senso, ah no perché dice quelli che mi hanno operato le prostato. ah perché ci sono le infezioni, le cose eh. io non ho visto niente, non ho sentito niente è andato tutto bene, perfetto anche perché il dottor Antonini mi ha, ha detto, dice guarda che quello eh, non è vero dice, è una cosa sicura al 100% eh. in, in due giorni Abbiamo risolto tutto, anche se sono entrato un po' prima, però diciamo da quando mi ho operato e quando sono uscito è passato un giorno. Io non ho sentito assolutamente niente. Non c'è stato nessun, nessun problema di. Anzi, dirò che quando mi stavo operando sentivo che. Dico, ma che mi sta a fare sto dottore? Ma che mi sta a fare? <ride> ne so? Dico una cosa così piccola sembra che stanno. E eh, invece niente. Eh... Quando sono, sono rientrato dal... me lo so trovato tutto incartato, <ride> è stato un giorno così e poi è andato tutto bene, è andato a casa. All'epoca ancora c'avevo un'amica, 30 giorni ho dovuto aspettare <ride> e, e niente, l'orgasmo è quello, ce l'ho sempre, a distanza di 4 anni cioè, sono soddisfatto perché funziona tutto bene. Bon, Ho 75 anni, speriamo che mi dura fino a 100 anni, non vorrei che, che, che si rompa prima dei 100 anni.